13 novembre 2015. Daesh compie una serie di attentati simultanei a Parigi, causando 128 morti. I principali fatti di sangue avvengono allo Stade de France con tre esplosioni durante l'amichevole di calcio Francia-Germania e al teatro Bataclan, nel corso di un concerto rock, dove si svolge la più sanguinosa fra le sei sparatorie pianificate dai terroristi. Responsabili sono quasi tutti cittadini francesi di origine nordafricana. Sei kamikaze islamici si suicidano con le cinture esplosive.